benvenuti e bentornati nel mio canale ciao a tutti mi chiamo Daniele sono un e-commerce manager specializzato in dropshipping sul marketplace e oggi voglio parlare con te di una bufala una delle più grandi bufale nel campo dell'e-commerce online la ricerca del prodotto quindi non ti perdere questo video signori bentornati benvenuti innanzitutto voglio ringraziarvi a tutti voi ho da poco superato i mille iscritti. un piccolo grande traguardo per questo canale riservato dove parliamo di verità che nessuno vi dice su dropshipping ma anche di finanza personale come ben sapete tratto un po' tutti gli argomenti che riguardano i soldi e gli investimenti e oggi voglio parlare con voi proprio come regalo di questi mille iscritti, di una grande bufala la bufala della ricerca del prodotto cosa significa? ora lo andiamo a vedere perché ovviamente voi mi guardate guardate questo canale perché volete delle verità che non, non vi dicono che in Italia non vi dicono e quindi ho deciso di fare questo video dopo l'insistenza da parte vostra su alcune domande su alcune problematiche visto che molti mi contattate tramite mail tramite Instagram anche se a volte non ricevete risposta io li leggo i vostri messaggi più o meno faccio un'idea purtroppo Capirete, non posso rispondere a tutti perché già solo di rispondere a 5, 6, 7 email al giorno eh, a gratis significherebbe lavorare mezza giornata gratis al giorno e non è il caso, nulla di personale ma se andate dal meccanico non, non, vi può, non può riparare, molto ogni tanto può aiutare qualcuno ma non può riparare tutte le macchine eh, in segno di aiuto perché ovviamente non può perdere tutta la giornata così quindi nulla di personale però continuate a scrivermi perché è molto interessante vedere mh, le vostre domande a volte rispondo anzi quando posso rispondo volentieri quindi continuate a scrivermi sia su Instagram sia via email trovate i contatti in descrizione e ora andiamo a parlare un attimo della ricerca del prodotto cosa intendo con Bufra? innanzitutto dobbiamo partire da, dall'inizio io quando ho iniziato questo canale mh, mh, un po' meno di un anno fa è un po' così scettico nell'iniziarlo perché la mentalità italiana è ancora molto arretrata nell'online, nel dropshipping, in tutto quello che riguarda comunque più o meno il digitale rispetto ad altre realtà come magari le realtà americane o israeliane che sono molto più elastiche, sono molto più amanti, ma non è un, una colpa italiana, è semplicemente l'informazione che c'era e che c'è che è molto rigida è molto fissa su alcuni punti infatti se andate a vedere le persone che parlano di dropshipping su Italia hanno dei canali copia e incolla fanno le stesse cose parlano sempre delle stesse cose e la ricerca del prodotto il prodotto è in 24 ore parentesi, quasi tutte false anche le persone che hanno 5.000, 10.000 15.000 iscritti, che vendono corsi danni ragazzi, tutte queste prove Shopify la maggior parte sono fasulle non ci vuole niente, ci sto 5 minuti a farvela eh, per un semplice motivo, ragazzi, chi come faccio a spiegarvelo in modo sintetico? Okay, mettiamolo così. Chi è impegnato a lavorare nella propria azienda, chi è impegnato a lavorare nel proprio business, a scalarlo davvero, a creare i propri brand, non ha tempo per fare ogni giorno un negozio diverso per YouTube perché richiede tempo, ragazzi, fare un video su YouTube, specialmente questi video, 24 ore, tutte, richiede un sacco di lavoro, di editing, di produzione, cioè dietro YouTube c'è un sacco di lavoro, quindi queste persone difficilmente in realtà stanno girando veramente degli store, se mi sbaglio, smenditemi, ma no, questa è la mia opinione, questo è il mio canale, vi do la mia opinione onesta, eh quindi è difficile inoltre come vi ho già sempre detto mh, queste cose di apri, chiudi nel negozio non funzionano può funzionare in breve termine ma a lungo termine se dopo 5 anni stai facendo queste cazzate di apri, e chiudi, il prodotto, ricicchina, vuol dire che il tuo business non funziona o vuol dire che il tuo business non è il dropshipping ma è l'informazione santa. Eh, ci, ci sta però sinceramente io non mi, non, non mi andrei a formare da. se devo fare il cuoco non mi vado non mi vado a, far, a formare da uno che non sa cucinare, ma comunque, non entriamo nei dettagli, non perdiamoci. Parliamo un attimo della ricerca del prodotto: perché questa bufala della ricerca del prodotto? Perché io vedo, ragazzi, sempre più spesso che mi cercate, specialmente ora con i video che ho fatto su Facebook Marketplace, ma anche su eBay. Mi mandavate messaggi tipo ho 'Provato con un prodotto'. Eh, ma non, non ricevono vendite. Eh, ma come faccio a ricercare il prodotto vincente? Allora ragazzi, parliamoci chiaro: questa storia del prodotto vincente, del monoprodotto vincente, della ricerca del prodotto è una bufala, sono cazzate, non esiste, nel senso come, che, che ho già fatto video, video a riguardo. Voi potete fare la ricerca del prodotto, il prodotto vincente, ma non c'è un monoprodotto vincente. I negozi monoprodotti, la vendita monoprodotto anche sui marketplace, specialmente marketplace, non funziona. Ok? Facciamo, fa, facciamo un esempio, cioè che poi qua ci andiamo a perdere su paroloni, ci andiamo a perdere su programmi, software, no. cioè usiamo la logica. Se dobbiamo aprire un negozio in una via commerciale della città, un centro commerciale, okay? Affittiamo la bottega, la prepariamo, allestiamo, facciamo tutti i lavori di strutturazione e poi mettiamo un, una bottega elettronica. Cosa vendiamo? Eh, cerchiamo il prodotto vincente trovate una stampante, uh, questa stampante è richiesta mettete un, un piedistallo, come si chiama, uno stand al centro della stanza questa stampante questa stampante in mezzo aspettate che i clienti vengono e comprano. e vi aspettate flotte di persone che comprano questa stampante secondo me non funziona, voi se volete provare ma secondo me non funziona cioè mi sembra logico che una cosa non va quello che dovete capire è che l'online è la proiezione dell'offline no? niente di più Scusate, un'ambulanza ovviamente. Ogni volta che giro i video passa un'ambulanza. Allora, dicevamo l'online è la proiezione dell'offline, che il mercato si muove nella stessa maniera. Il mercato più o meno, poi, ovviamente, non andiamo, andiamo a perderci nei dettagli, io parlo di macro mercato, non sto parlando dei dettagli, è ovvio che le strategie online sono diverse dall'offline, ovvio, gli investimenti sono diversi. Ma la mentalità umana, quello di cui sto cercando di parlare in questo video, la psicologia umana, è sempre uguale sia che noi siamo offline sia che noi siamo online. Quindi è ovvio che questa strategia del monoprodotto non funziona. Perché ora, eh, voglio fare questo, sto cercando di fare questo video, eh, voi potete lavorare con un monoprodotto, ma non durerete assai e soprattutto non... Mh, non ottimizzate la vostra clientela, ok? Immaginate di avere un canale di vendita, okay? quel che sia Shopify, eBay, Amazon, Facebook, dove in qualche modo riuscite a portare del traffico in questo canale di, ven di vendita. Mettiamo mille persone al giorno, ok? E avete un monoprodotto vincente. Quando portate mille persone al giorno in, in uno store, un monoprodotto, un negozio monoprodotto, di queste mille, forse saranno interessate. Ehm, 100, poi di queste 100 andranno a approfondire forse 50 e alla fine acquisteranno 10 l'1%. se siete fortunati con un nuovo prodotto è, è ovvio che non funziona se invece aveste un centro commerciale un piccolo centro commerciale quindi tanti prodotti alla vendita poi ovviamente ragazzi potete fare i, i prodotti in rilevanza per, perché ovviamente ci sono i prodotti di nicchia queste, queste mille persone magari potrebbero essere interessate invece di 100, 300 mh? su altri prodotti che guardano in giro e alla fine chiuderebbe 30 vendite invece di 10 il principio è questo perché, perché è nata questa bufala del... ora andiamo a approfondire anche sui marketplace perché ovviamente questa strategia si applica soprattutto nei marketplace ebay amazon Facebook Marketplace dove bar le barriere di accesso sono molto basse perché non ci sono spese, non ci sono costi di eh, pubblicità, il traffico è gratuito, ci sono milioni e milioni e milioni di acquirenti quindi le barriere sono basse, ci sono molti più competitors e non potete, non potete assolutamente mh, competere con un prodotto o con due o con dieci, cioè è impossibile, questi, quindi questo è meglio che ve lo togliete dalla testa perché? perché è nata questa storia del monoprodotto ragazzi. Ve lo dico io da, da come si è sviluppata questa storia del monoprodotto, perché in America l'hanno capito mh? la maggior parte. Infatti, questa storia del monoprodotto io mi, formo, io mi formo in America. Quando io vado a studiare, quando io vado a fare, guardo solo il mercato americano, mh, semplicemente perché più grandi, sono più ci sono più stimoli. Mh? Quando vado in Italia vedo sempre le solite quattro persone che fanno sempre le solite quattro cose da anni, c'è poco da formarsi. Ma mh, perché? è nata questa storia del monoprodotto, quello dico io, il fatto è che questa storia del monoprodotto che esiste solo in questa magica dicchia di Shopify, nel resto non esiste questa storia in nessun commercio al mondo, che qua non stiamo parlando di dropshipping ragazzi cerchiamo di capirlo, stiamo parlando di commercio questa storia del monoprodotto è nata perché ovviamente Shopify è stato preso d'assalto da tutti questi pseudo imprenditori che... A low budget perché ragazzi low budget può funzionare ma con le giuste strategie ma se avete un basso budget diventa più complicato quindi per ottimizzare il loro budget hanno iniziato a cercare un prodotto solo da mandare in massa su shopify sulle ads facebook quindi è nata questa storia di vendere monoprodotto ma va bene se hai budget limitato se ti serve fare cash veloce se è non hai una strategia di massa, una strategia di ecosistema, di aziendale una strategia aziendale va bene il nuovo prodotto ok se stai insomma lì a giocare ma se vuoi creare un'azienda, se vuoi creare un, un, un punto di commercio il nuovo prodotto non va bene, non, non può andare bene quindi è così che è andato il nuovo prodotto ora oh, è fatto, cosa è successo? tutte queste persone che hanno fatto soldi con il monoprodotto allora perché oggi è sempre più difficile che ormai le cinesate che vendete il monoprodotto e trovate anche dei cinesi sotto casa e soprattutto se non avete le competenze di marketing non avete le competenze di, di pubblicità le competenze cioè è complesso ok infatti sono pochi quelli che portano risultati Sì, poi vedete il dashboard ragazzi abbiamo incassato 14.000 euro in questo store nei primi due mesi Va bene. A parte quando ne avete spese di pubblicità di alzo, ok? Però c'è un altro discorso. Fra un anno questo stesso negozio, quanto incasserà? Mm? Io sfido chiunque, chiunque stia guardando questo video mm? di portarmi un negozio monoprodotto creato più di un anno fa che ancora oggi rende con lo stesso prodotto. Cioè, portatelo. Se lo avete... Se lo contattatemi, youtube.com. Scrivetemi perché lo voglio vedere. Ma è, è, non esiste, non esiste, va bene? Un nuovo prodotto che si, alimenta, che si alimenta così a lungo. E ora io ti voglio chiedere: tu ti vuoi aprire un, un business? Vuoi aprire un business? Vuoi aprire un'attività commerciale? E vuoi aprire un'attività commerciale che è già stritta per morire, che poi devi andare a cercare l'altro prodottino vincente? Senza ottimizzare, senza creare una struttura, perché ragazzi si scala ottimizzando, creando una struttura, assumendo personale e allargandosi, non facendo questo. Non, non esiste. Non esiste che vai sopra poi ricominci da capo, devi andare sempre a migliorarti. Non è che l'Apple ha fatto l'iPhone e poi ha detto vabbè l'iPhone. Abbiamo venduto ora passiamo a vendere le scarpe. Non funziona, devi scalare, migliorare il prodotto, migliorare il brand questo significa eh, creare ed essere imprenditori. Questo è perché il monot non funziona, specialmente nel marketplace. Quindi, ragazzi, finitela, finitela di cercare questi nuovi prodotti. Concentratevi su un brand, su creare un brand, cercatevi. Eh, anzi, vi dico esattamente su cosa concentrarvi così non sbagliate creazione brand, canali di vendita perché ovviamente quando hai molti prodotti devi avere più canali di vendita, ce cioè ne sono decine quindi se vuoi usare Shopify con le ads usa Shopify, Shopify cioè, eh, incrementa anche su ebay, amazon oh, vendi su AliExpress vendi dove vuoi sui vari, vari canali ci sono canali che non posso dire qua adesso sono in di testa, su facebook marketplace e metti sempre più prodotti hm? perché se esistesse ragazzi se esistesse il prodotto magico che funzionasse, tutte queste persone lavorerebbero in dropshipping, si comprerebbero migliaia e migliaia di pezzi di questo prodotto e se venderebbero a margini molto più alti. Quindi concentrati sul brand, sui canali di vendita, sulla differenziazione, sulla specializzazione. Non sto dicendo che non esiste una nicchia, sto dicendo che dopo che tu hai già decine, centinaia di prodotti disponibili, pubblicizzati e che la gente acquista, puoi trovare i prodotti più vincenti e spostarti sempre più in quella nicchia, se io vendo scarpe e magliette vedo che vendo 50 scarpe e 10 magliette, ovvio che mi concentrerò sulle scarpe, ma le magliette le lascio, anche perché se voglio fare un upsell, devo avere qualcosa per fare un upsell, le persone devono, devono avere qualcosa da comprare oltre le scarpe, il ragionamento è questo. Bene ragazzi, ricordatevi di iscrivervi, mettere like al canale, così mi, mi aiuterete a spingere l'algoritmo di YouTube in su, e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!